amici come potete vedere siamo ancora a casa eh già ma noi non vediamo l'ora di tornare in vostra compagnia è vero già del gormiti show ci manca tantissimo eh perché ci piace molto farvi divertire insieme a noi E quindi abbiamo pensato di farvi ridere con qualcosa di mai visto Giusto Johnny, perché oggi vedrete alcune scene sbagliate del Gormiti Show Sì, insomma, quelle scene che non ci vengono proprio benissimo e che non vengono inserite nelle puntate E potrete vedere quanto ci divertiamo anche quando sbagliamo Intanto noi stiamo collezionando tutti i vostri disegni e non vediamo l'ora di farveli vedere al più presto e di continuare a mandarli insieme alle foto e alla baby dance e alle storie gormitiche dove Johnny? Scrivete a gormitishow.gormiti.com e Giada sei pronta per il video? Certo sono prontissima vai col video! Ciao ragazzi e bentornati al ben Gormiti, Gormiti Show! <ride> Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti, Gormiti Show! <coughs> Cosa ok, a posto, finito la puntata, possiamo andare Ragazzi, questa qui è un'anteprima nazionale <ride> <Stop>. Nazionale? Ford <ride> Carrion e un altro sacco di... Non un... è, è tantissimi <ride> Ci conto, eh Ci conti, ci conti All'interno <ride> Ci conti Vabbè ci stava ci stava dai stavare, cosa, cosa, cosa, guarda, guarda chi c'è c'è cioè Greg Greg Greg, Greg. <ride> Sai te piace la bibina? Sì, te me l'hai appena detto Me <ride> sì, appena detto oh. Mi piace tantissimo ah, No aspetta. No non devi fare così <ride> no, sono, sono, <ride> in coordinata magari sul nodo decidete così così ma che l'ho fatto di qua hai fatto di qua no. da destra Senza. ma adesso vediamo vi, vi, vi, vi. Disegno, disegno gormitico, gormitico. Eh, tu hai tip tu devi dire di cosa questo magazine uscirà tra fine marzo e inizio aprile 2015 Quando l'Orvoidus finalmente è stato sconfitto Vai un ruolo! Non, non anticiparmi! È quello che uscirà a bere... Scivierà, scivierà. No, che l'ho detto giusto! Quando Koga è arrivato per la prima volta ah. Giada cosa stai Mi è caduto! Sì, oggi è venuto a trovarci il nostro carissimo amico Edoardo Ed è anche un super fan dei Gormiti sì. Eh, perché questo è come uno sbadiglio poi, capito? È contagioso. No? Quando no. inizia a sbagliare uno sbagliano tutti. C'era un bel co. Ed ecco la challenge di. No. E oggi per la challenge. Per la challenge utilizzeremo... Utilemo. La la la Per la challenge. Per la challenge utilizzo. Oh ma per la challenge. Per la challenge. Per la challenge di oggi utilizzeremo il set bullying dei Gormiti. Ciao ragazzi, bentornati nella seconda puntata. Nella seconda puntata, parte. Della prima parte, del quinto episodio, della terza serie. No, settimana. no, no, che c'è ah, questa serie. Nella seconda parte della puntata. Ciao ragazzi, bentornati nella seconda... Sono è un po' bruttissima fine, molto breve. E. Azione! Ciao ragazzi! <ride> C'è! Perché? Non l'hai fatto Pronti. di Pronti? Decidi di farla adesso! E io ne. Non <ride> <ride> <ride> Saluti! Ehi, fine <ride> puntata! Io pari! Io dispari Gormitti Gormitti Gormitti <ride> Ma veramente ma non ce l'ho passata Stop! Stop! Stop! Stop! Stop Gormiti! Ma quindi appenderemo i disegni dei bambini sulla parete meca No no le foto appenderemo no? I Hai ragione non i disegni Ragazzi è uscita la seconda portata Eh portata Eh la seconda portata La tè! <ride> eee azione Perché <ride> è che salto più assieme, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Bene Giada, siamo proprio arrivati alla fine di questa trigistica. Ripendi indietro, che facciamo? Ci vediamo giovedì e giovedì. <ride> L'anticipato di un giorno. E ciao a ciao! tutti e grazie per averci grazie. seguito. e. Possiamo che... Possiamo che tenere qua, dai. Un saluto. Da Johnny e Giada. <ride> <ride> ok, vai. Ok, penso che abbiamo bisogno di una pausa.